Buonasera, sono Laura Antichi vi voglio presentare un'applicazione web based sui cambiamenti climatici scrivete nella casella di ricerca di uh, Google This climate does not exist e andate a questo indirizzo cliccateci sopra e siete introdotti nell'applicazione. Se volete la traduzione in italiano cliccate con il destro e eh, cliccate su Traduci in italiano. In questa esperienza che vi mostro e che sfrutta l'intelligenza artificiale si possono immaginare in realtà aumentata i cambiamenti ambientali che potrebbero accadere nei luoghi, anche quelli vicini a noi, come conseguenza della crisi climatica. Nell'introduzione, questa, eh, vedete che eh, viene descritto che cosa percepiamo nella crisi climatica, ossia ondate di, eh, di caldo, inondazioni, eccetera, eccetera. Che cosa si fa? Si clicca su eh, cominciare. Okay. Abbiamo una introduzione anche qui, una finestra sulla crisi globale. Da, da leggere naturalmente, e dice: scegli una posizione, noi andremo a scegliere questa posizione su Google Street View. E ehm, alcune idee ti dà anche alcune idee per eh, guidare l'esplorazione. Se ti interessa, eh, esplorare che cosa accadrebbe vicino alla tua casa, alla casa della tua infanzia, al tuo posto di lavoro, a una destinazione di a viaggio preferita, a un ristorante mm, scelto. Noi, io, digito qui un indirizzo. E eh, piazza, ad esempio, De Gasperi. Poi completamento, ve lo dà lui: eh, Mantova. Facciamo 27, Mantova. Vedete, che mi dà l'indirizzo, piazza Alcide de Gasperi, 27 Mantova, MN, Italia. Vado e ehm, questa è la zona, quindi, della, della, di una delle mie abitazioni. Faccio lancio alla visualizzazione e ehm, qui possiamo vedere. Ehm, in questo indirizzo eh, che vengono fornite delle informazioni rispetto alle alluvioni, agli incendi, al eh, fire e allo smog. Naturalmente se eh, sono informazioni molto generali su alluvioni, eh, incendi e, e smog sono i macro effetti dei cambiamenti climatici. Andiamo ad esempio su alluvioni e c'è tutta la spiegazione di che cosa eh, si intende per alluvioni e quale sia il bilancio umano di questa, eh, di, eh, di questa catastrofe. Poi mm, possiamo eh, naturalmente tornare indietro <coughs> Sì va bene, abbiamo la visualizzazione anche degli incendi, quindi ti dice che cosa mh, si intende per uh, wildfire, per incendi e um, anche qui l'impatto umano, che cosa succede. Poi possiamo naturalmente andare a vedere la questione dello smog, clicco su smog e anche qui ho, ho alcune informazioni che riguardano eh, che, cos che cosa si intende per, per smog e mh, che, i rischi per la uh, salute umana. Eh, sì, sono informazioni generali, però questo può essere un modo per introdurre attraverso un'esperienza stimolo una discussione un argomento didattico sul clima. Ecco. Buonasera.